Ragazzi, sveglia! Sveglia Alice! Sve Ale sveglia! No, giotte mannaccia! Ale sveglia! La scuola è chiusa! Alzati, muoviti! È l'ora di andare a scuola! Ale! Anna! Forza, no. giù dal letto! Ale, dai! Cacchio, su ragazzi, facciamo tardi! Giù! La scuola è privata! Giù dal letto! miseria, sto cavolo di letto Anna, sveglia, Anna no. Anna, giù da no, no, Anna, no, vieni, no. giù Anna, mamma. Anna mamma. Anna, giù dal letto mamma, mamma. Mamma ragazzi, ma che ore sono! Ma sono le sei e mezza! Accendere! Un attimo la canzone! Tira! Oh. Ah. la ah. Tira! Ah. Ah. Ah.